Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video con il cellulare per fare un, un annuncio rapido rapido. E mi sono dimenticato durante la live di darvi appuntamento a domani sera perché ci ritroviamo con gli amici di Sing Drivers su RaySum. Aprirò un server apposito in locale qui sul mio PC in modo tale che io possa fare i test da regista per poter vedere se le dirette streaming vanno bene o meno e far conoscere un po' a tutti insomma questo titolo magari ancora non hanno visto perché voi siete abituati eh, per chi ci segue a vederci girare su assetto corsa e, e anche insomma non solo per ritrovarci tra gli amici e divertirci un pochettino ma proprio per testarlo bene bene in una competizione non ufficiale assolutamente eh, siamo veramente tra amici quindi io vi invito per chi fosse interessato e avesse il titolo e avesse le dpm del 2016 con il circuito di Zandvoort ad unirvi insieme a noi le credenziali di accesso sono semplicissime, sono SIMDRIVERS il nome del, um, del server e XXX sarebbe la password, usiamo questo da sempre, quindi, quindi X per accedere. Ovviamente il numero è limitato a 32 posti, eh, cercherò di dare comunque, se non ci fosse posto, eh, priorità ai ragazzi che, di, di SIMDRIVERS per ovvi motivi ma se eventualmente siamo veramente tantissimi aprirò un secondo server che, non, che ci sta tutto. E quindi ragazzi appuntamento domani sera a partire dalle 21 io penso che faremo un test con pit stop obbligatorio, gara 1 e 2 con griglia invertita, tutte le regole di base penso metteremo nel campionato in modo tale che anche chi parteciperà e chi eh, vorrà iscriversi già prendere un po' confidenza con il titolo. sarà una serata nel buon umore di buon umore e niente saremo anche collegati all'inizio nella chat di discord quindi se volete partecipare per, for non, per forza dovete venire in chat ragazzi basta che andate in multiplayer su railsun domani sera a partire alle 21 cercate di segnalare mettete la password triple x e venite a correre con noi ovviamente ragazzi siamo qua per divertirci, quindi massimo rispetto dell'altro, non, non facciamo auto scontri, sarebbe qua che non piace a nessuno, cerchiamo di fare una gara pulita così ci dà modo di fare per me una live streaming per chi volesse seguirci nel buon umore e per chi corre per appunto prendere confidenza con il titolo. Quindi ragazzi vi ripeto, appuntamento domani sera, venerdì Black Friday, insieme a noi di Drivers, per farci qualche gara su Rails quindi la diretta durerà eh, praticamente le due gare, gara 1 e gara 2, poi chiudo perché voglio girare anch'io ragazzi per eh, stare un po' con gli amici. Ok? Quindi ci vediamo prestissimo, anzi a domani sera, a ciao!